Dai qua Non ti muovere! Non ti Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti Non ti muovere! Non ti Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti muovere! Non ti muovere! ti muovere! Ma chi difendete? Ecco, ecco il sistema che non sta dalla parte dei lavoratori. Ecco come si difendono i soldi e i miliardi di Taltrans sulle spalle dei lavoratori. Eccoli qua. Basta, basta, no, Ecco come si difendono i soldi, vero? Ecco come si difendono i soldi, non la gente, si difendono questi, i soldi si difendono qui, difendiamo i soldi di Taltraz e di sti bastardi che fanno i miliardi sulle spalle loro che pigliano 1.100 euro, questo stiamo facendo, stiamo difendendo sti bastardi altri contro dei lavoratori, questo stiamo facendo, ma che cazzo stiamo diventando? Se no le prendi domani quando ti vedo, eh? Non ti vedo, Non ti vedo, eh? No, no,